Ciao amici, sto prendendo il sole. Ho messo anche l'ombrello perché se viene a piovere poi che facciamo? Buona mazzurchetta a tutti. Vado, eh? Prendiamo l'aria, se no poi... Ciao. Ciao ciao!